Diario, ti scrivo da un posto tremendo, Sant'Anna di Stazzema. È la seconda volta che vengo qua con Carolina, una regista cilena che vive a Barcellona e che sta girando un film per cui mi ha chiesto di portarla in giro per la Toscana. La memoria dolorosamente la única relación que podemos sostener con los muertos, escribe Susan Sontag. Sabemos que moriremos y nos afligimos por quienes mueren antes que nosotros. Recordar demasiado nos amarga. Hacer la paz es olvidar. La memoria no solo se construye con el recuerdo de lo vivido existen recuerdos adquiridos o transmitidos por otras personas. Siria y Adele Pardini son supervivientes de una masacre. La voluntad exterminadora quiso aniquilar cualquier vestigio del horror. De ahí la importancia del testimonio. El 12 de agosto de 1944, un batallón de la C.C.S. entró en Santana de Estacema y asesinó a 560 residentes y refugiados, en su mayoría mujeres, niñas y niños. Siria y Adela me contaron su historia. Andy and Brutti Ricordi, Brutti Ricordi, so no. Avevo paura di dire cose che non sapevo. I miei primi quattro anni della mia mamma non mi ricordo niente. All'inforo di, di quella mattina, infatti tante volte mi domande, no, io... All'inforo di quando sono molto tedesco, mi ho fatto pesare quella tazza. Prima non mi ricordo niente. Diana mi accompagna in questo viaggio, traduce miei domande, inquietudes e il titubeo che mi produce non sapere bene come filmare questa tragedia. Grazie per la pazienza. Sì, ho tanta pazienza da tutte le parti. È la cosa più importante nella vita perché si accettano le cose in maniera diversa, con pace. Eh, sì. Io mi chiamo Pardini Siria. Sono nata a Sant'Anna nel 9 dicembre del 1935. E il giorno che è successo il fatto, io avevo otto anni e mezzo però non ero con la mia mamma, e ero in caccia diavoli con, con il mio papà e, e i miei fratelli, cioè, con Vinicio, Vittorio e, e l'Alicia. Quando siamo ritornati su a Sant'Anna si è vista la mia mamma, l'aveva già portata al salotto, il mio papo. Poi dopo, certo dopo quando è successo che sì, avevo una bambina di 20 giorni che è morta il 4 di settembre e un'altra sorella che aveva 16 anni è morta il 19 di, di settembre. Io mi chiamo Bardini Adeli e sono nata il 9 del 12 del 40. Quella mattina si trovavamo in località Coletti. Quando sono arrivati i tedeschi erano una trentina di persone in questa aia. Io mi ricordo che facevo colazione in quelle tazze tonde che ora l'ho visto che le rivendono. I tedeschi mi hanno fortunato fatta posare su questa cassa panca che ci è rimasta sedere. gli altri non so, io mi ricordo soltanto di me che facevo colazione. A spintoni hanno preso e si hanno portato al muro dell'altra casa. La distanza non sa nemmeno, nemmeno di qui dove è la telecamera ora. Questa mamma ha chiesto pietà per il suo figliolo come la mia mamma ha chiesto pietà. Si sono levati la pistola del fotero e gli hanno sparato. La, la, quando è cascata la mia mamma che l'hanno sparata, l'ha messa al muro, l'hanno sparata, lei aveva la bimbina di 20 giorni in braccio. Le mie sorelle erano tutte eh, dietro a lei, C'era la, la mia Adele che aveva 4 anni, la Liliana aveva 10 e la Cesiron cioè, aveva eh, 18 e la Maria 16. E, e si è aperta questa porta e sono andate dentro questo fondo. Nel cascare giù si è aperta una porta dietro di noi. La mia sorella Lilia dice te urlavi e io ti tenevo la bocca tappata con una mano. Poi dopo noi siamo rimasti col babbo, un po' in collegio, siamo andati e poi siamo ritornati su. Poi ci siamo sposati. E poi la nostra vita è stata talmente triste, ma triste, che tante volte ho detto ma se era morto il mio babbo invece che la mia mamma, perché la mia mamma fa già da uomo e da donna. Algunas supervivientes creen que la palabra víctima no considera su lucha. En vez de ser recordadas por el daño sufrido, prefieren serlo por su resistencia. Y, y, y, no, yo lo he contado a mis vimbas. Siempre se han venido a Sant'Anna, y siempre se han sabido que la nonna era morta allí, y la vimba. después se, se han portado su al osario. Los que los aquí, non sono stati riconosciuti e, e l'hanno messi tutti sotto il monumento, c'è cioè il monumento là su Nenossario, e l'hanno messi tutti, tutti lì. Io a miei figli ho sempre tenuto nascosto la mia sofferenza, la mia sofferenza, però quando è stato il processo che le mie sorelle sono andate a testimoniare Dopo questo processo ho visto che c'era da parlare, quello che si poteva parlare per ritirare avanti questa memoria. Però io e i miei figli ho sempre tenuto nascosto il mio dolore. Ne credo che si possa dimenticare un simile eccidio nella storia. Se si racconta adesso a parole sembra tutto banale, ma vedere le lacrime delle sorelle fa toccare con mano il significato della strage. È stato un vero onore poter parlare con chi è stato capace di andare avanti e condurre una vita dopo ciò che è successo. Eh, quello sì, ma eh, siamo più un pochi ora, eh, perché ancora eh, la mia sorella, quella più grande, che ha preso il braccio la mia bimba, la bimba è morta di, di marzo. Sì, che il mio fratello, quello più grande, che Vinicio, anche lui, se ne è andato il 14 di... Nel 2014, e sicché sì, ora due sorelle, anche quelle, non sono più, più in stato di, di poter parlare. Il eh, più che siamo, siamo io e lì. E basta. Grazie. Tutto bene, via. Fantastico! Va bene? E io sono stato un po' qua, un po' là. Fantastico, grazie. Un po' là. Perfetto, grazie. Io speriamo che sia tutto bello. La cosa più folle è che nel mondo ci siano ancora persone che negano quello che è successo, i cosiddetti negazionisti che disprezzo fino al midollo. Non avevo idea che la Toscana e l'Emilia Romagna fossero le regioni dove c'erano state più stragi in assoluto in Italia. Adesso ti lascio che torniamo a Firenze e ci vogliono quasi due ore. Ed io guido la mia macchina con Carolina, sua madre e il cameraman Americo.